Storytime, Evoluzione Radio. E bentornati amici di Storytime con una nostra nuova storia. Prima di passare la parola al nostro ospite vi ricordo che ci potete sempre seguire sui canali ufficiali di Storytime su Facebook e su Instagram. E se avete una storia da raccontare questa è la radio giusta per voi. E come mi piace sempre iniziare il nostro c'era una volta, a parte questo meraviglioso mondo di favole, tutte reali è la vostra storia ma soprattutto è la vostra vita io sono Stefano e oggi sono in compagnia di Angelo che è un coach professionista lasciamo parlare a lui ciao Angelo ciao Stefano ciao allora per me è un piacere intervistarti per Radio Storytime e sentire la tua storia raccontaci un po' di te quando hai deciso di, di diventare un coach professionista? Beh, nel lontano 2012 ho avuto un'evoluzione nel mio percorso naturale ho avuto l'esigenza di sostanzialmente migliorare la comunicazione anche nell'ambito familiare, quindi ho chiesto in azienda all'affiancamento a un coach che mi ha seguito per due anni ho migliorato professionalmente nel mio settore applicazioni in marketing e quindi alla fine ho fatto un'evoluzione di campo completa ho visto che il metodo ha funzionato tantissimo perché è una ristrutturazione interna praticamente prendi visione di ciò che sei perché il coach non fa altro che tirare fuori quello che c'è dentro te ne rendi conto di diventi consapevole e diciamo un'esposizione che poi ha ha tirato fuori parti di me, parti di che avevo abbandonato quando mi sono diplomato, laureato, nel frattempo ho messo su famiglia, ho fatto due figli insomma, erano delle parti che avevo abbandonato e che ho recuperato e eh, ho recuperato anche gioia di vivere quella che avevo 18 anni in È eh, È stata una distruzione completa, poi sostanzialmente sono passati circa 7 anni, nel 2019 ho avuto l'opportunità di guardarmi dentro e ho seguito la scuola Prometeo Coaching, in cui ho preso anche la specializzazione di Life. Eh, mi sono orientato in questo settore qui. E sostanzialmente il coach quindi come dicevo è un, un estrattore di potenziale, potenziale ce l'abbiamo tutti, e il potenziale che cos'è? La cosa è per questa, perché è una parola. Il potenziale è sostanzialmente tutta la... i potenziali umani sono, sono diversi, sono di diverso tipo, per esempio qualcuno può avere il potenziale nell'organizzazione, qualcuno ce l'ha nella creatività, qualcuno nell'innovazione, per esempio uno può essere creativo o innovativo in settori che non necessariamente pre prevederebbero la creatività. Per esempio uno può essere creativo nella gestire le relazioni con i clienti perché riesce a trovare delle metodologie per, per attirare di più. Per cui la creatività è indipendente dal campo in cui la si utilizza. Questo è un esempio. Poi ci può essere il caso in cui un disegnatore ha una capacità intrinseca di disegnare però non è orientato nel suo mestiere per cui fa fatica. Probabilmente si può rivolgere a un coach per capire cos'è della sua capacità che può utilizzare per approfondire e per rendere al meglio. E il potenziale sostanzialmente noi abbiamo la differenza tra il potenziale e il talento. Il talento te lo può dare madre natura ed è diciamo una dotennata. Esatto. È come avere la vela che ti porta sulla barca bella. Tuttavia però se ti arrivi una botta di vento forte, il talento non può farci nulla. Quello che serve è il lavoro e il lavoro è il potenziale, i, potenziali, i famosi potenziali deboli. Per esempio uno perché si parla di potenziali debole? Perché sostanzialmente non crediamo in questi potenziali qua, quindi non li sviluppiamo. Per esempio uno dice io non sono mai stato un creativo, mi è capitato di avere una. perché questa qui era una persona che era andata in pensione giovane, non ha fatto più niente, e io non sono un creativo. Poi guarda, guarda, stringi, stringi, ha scritto migliaia di racconti, eh, come non sei un creativo? Sei incredibile. Eh, però non glielo ho detto direttamente l'ha compreso durante le sessioni si è reso conto e ha preso in mano queste, queste cose che aveva scritto le ha raccontate ai nipoti i nipoti gli hanno pubblicato i libri e questa è stata una cosa bella perché ha avuto un ritorno è venuto e mi ha ringraziato perché da solo non avrebbe trovato la forza per farlo questo è per esempio un esempio che quindi la tua figura appunto è un far uscire quello che ognuno di noi ha dentro esattamente Semplicemente però magari non ci rendiamo conto che c'è questo potenziale. Sì. La tua figura un po'... Ti chiedo, qual è la differenza tra appunto un coach e uno psicologo? Ecco, la differenza è, è bella questa domanda qua perché è, allora, lo psicologo è sempre una relazione di ascolto. Quindi si parte sempre da un ascolto profondo, empatico e attivo, attivo significa che ti devi mettere in condizione di ascoltare senza, con assenza di giudizio, sospensione, meglio. Lo psicologo si occupa di patologie, il coach si occupa di persone che nella loro vita hanno una, una domanda di coach, cioè non riescono più a fare delle cose o vogliono fare un salto di qualità. Per esempio c'è qualcuno che ha fatica nello studio, fatica a studiare quattro esami, l'anno precedente ha dato quattro esami, l'anno successivo vuole dare 5-6, ma non sa come fare, oppure ha una materia in cui non riesce ad applicare il metodo delle altre. Questo è esattamente, esattamente il campo del coach. Per esempio mi è capitato di dover rifiutare alcuni eh, clienti, chiamiamoli coach clienti, perché anche se avevano la domanda di coach avevano una, una bolla emotiva, cioè uno scompenso emotivo così grave che se io avessi dovuto applicare il metodo, non solo non avrei prodotto il risultato, avrei potuto creare una grepa nel, nel, nell'equilibrio eh, emotivo. E bisogna fare attenzione, in quel caso l'ho detto direttamente di rivolgersi a uno psicoterapeuta. Perché appunto hai capito che la tua figura lì esatto. ti serviva. Questo fa parte della deontologia e dell'edo. E senti, tu ci, racconti, ci dici questo metodo, questo metodo che hai cos'è? Come si sviluppa? Si può dire? Sì, sì, beh, generalmente il metodo è eh, un metodo. Il metodo del coaching ha radici lontanissime. Eh, si può dire che il primo coach della storia sia stato Socrate. Stato... <ride> <ride> perché? Perché attraverso l'arte maieutica, cioè distrazione delle domande aperte, per esempio non utilizzare il perché, ma usare per quale motivo perché il perché in italiano è, un, è quasi un'interrogazione con un'accusa dietro, cioè non, ha, non è un'apertura, mentre in inglese il why è diverso okay. quindi si, fanno, si usa una, un certo tipo di semantica nei linguaggi in modo tale da mettere eh, in condizione di avere una stretta fiducia sostanzialmente si parte dall'ascolto che deve essere empatico perché? perché quando arrivano delle, dei racconti dalla persona oltre al linguaggio del corpo che è l'80% della comunicazione tu sai che la in radio, non sei meglio di me sono anche attore, quindi mi sono ecco, insegnato. Quindi, cosa succede? Succede che tu devi viaggiare su due binari paralleli, devi comprendere la coerenza che esiste esattamente nello spazio-tempo, in ogni momento, tra l'emozione che emette la persona e il fatto cognitivo che ti racconta. E devi utilizzare gli stessi binari, ma non devi fare confusione, altrimenti i due treni deragliano probabilmente un mio fatto cognitivo finisce nell'emotivo dell'altra persona e viceversa c'è una confusione. Si crea una polla emotiva relazionale dal quale sia il coach che l'altra persona non escono vivi. Sostanzialmente il, coach, il coaching è, una è un ascolto da barra, quindi chiunque può fare qual è la differenza tra un coach professionista e una persona che ascolta normalmente, è che il coach ha una coerenza legata alla conoscenza del metodo nell'applicazione del metodo, mentre uno che ascolta... Esatto, hai detto la cosa chiara, io per lavoro ascolto la gente, quindi chiacchiero con, con la persona e così, però appunto siamo diversi, io e te, tu hai un metodo in cui riesci anche ad aiutare più una persona, io semplicemente ascolto e basta, oppure immagino eh, il classico persona che va dall'amico, dammi una mano, dammi un consiglio, ti può dare un consiglio però il coach appunto fa un'altra cosa, uno step in più perché sa cosa c'è dietro e sa cosa esatto. esattamente dire e fare Sì, sostanzialmente si, si, si applica quello che è il concetto del, dello stato di flow. Lo stato di flow è uno stato sempre banale ha, ha scoperto una, un normalista famoso milai, chai milai in inglese la storia è, lo racconto brevemente, lui e il fratello si dovevano incontrare in un posto, però avevano delle attività da completare. Ha detto ci, ci vediamo in quell'ora lì, in quel dato posto. Il fratello era un pittore, lui stava studiando, facendo i suoi studi. A un certo punto nessuno dei due è andato all'appuntamento, si ritrovano il giorno dopo e dicono, Ah, eh, ma ci doveva vedere, eh, ma guarda, io ero, ero così preso dalle fotografie della natura. Ecco, e lui ebbe l'illuminazione e capì che quando tu sei immerso in qualcosa che ami fare e lo sai fare bene. Il tempo per te perde di consistenza, anzi se finisci pensi che sia passato tantissimo tempo ma in realtà eh, beh, ne vorresti ancora, quindi è quella, eh. noi diamo il massimo, secondo diversi studi, esattamente quando siamo nello stato di flow. Un bambino, un artista, un, uno sportivo che utilizza la creatività e l'immaginazione entra nello stato di flow dalle 10 alle 20 volte in più rispetto a una persona normale, il bambino è il top lo sportivo che, che si prepara e si allena arriva a quei livelli lì, poi le persone normali per c'entrano al mattino, la sera per le tiforità classi al 10-14-15, ma non se ne rendono conto, è coach è veramente un mondo intrigante e meraviglioso il tuo. Senti, noi ti possiamo trovare su qualche social network o qualche sito? Sì, allora, io ho il profilo Instagram angelosignorinocoach.it, poi ho anche il sito internet, lo stesso del profilo Instagram, www.angelosignorino.it coach.it, poi c'ho la pagina Facebook su cui si possono prenotare servizi online o anche relazioni di ascolto, altri servizi che è www.facebook.com signorino.coach.it e poi c'è il canale YouTube dove pubblico dei contenuti video, lo faccio anche su Instagram e sulla pagina Facebook, ma lì sono prettamente contenuti clip video in cui si possono seguire webinar gratuiti, lo fa e si chiama Angelo S, S maiuscola Coach con la C maiuscola. Allora io invito gli amici ascoltatori di Radio Storytime a contattarti su tutti i tuoi social network e sul tuo sito se appunto avessero bisogno della tua figura professionale perché tante persone secondo me ne hanno bisogno perché è una cosa interiore che non, magari non riescono a capire e grazie alla tua figura uno riesce a capire ok allora ho forse bisogno di questo a mano e non c'è niente di male a chiedere aiuto. Ti ringrazio Angelo per essere stato con me e ti auguro una piacevole giornata. È stato un piacere anche per me. Grazie, buona giornata. Bene amici ascoltatori di Radio Storytime, la chiacchierata con Angelo è finita, non vi preoccupate, fra poco ne inizia una nuova, quindi rimanete collegati con noi. Storytime, evoluzione radio.